avevo sbagliato di mettere lo spinotto l'avevo invece che il in microfono per fortuna che me ne sono accorto un tempo salve cari amiche e cari amici qui il vostro saint -Chan, che mi devo ricordare di fissare la webcamera vecchia del 99 purtroppo trovo soltanto adesso il tempo di fare un video e quindi voglio fare una live perché non so di quanto tempo ho a disposizione ma l'ultimo video che ho fatto l'ho fatto 21 giorni fa quindi vi voglio raccontare in che ho perso così tanto tempo innanzitutto a leggere ecco qua falun gong falun d'afa Zuan falun questi temi qua e poi adesso vi metterò qua sempre che parta perché c'è da fare il, lo, il login. Ho perso molto tempo, molti giorni sono fissato proprio con cuora. Adesso ho 26 domani, 46 domande in cuore italiano. E sono domande del tipo che scopo stai dando alla tua esistenza? Per quale motivo ti ritieni fortunato? Domande così esistenziali di Fantasiosi di Jurassic Park. È vero che Nicola stessa la impazzì? Insomma, tutte questioni. ed è interessante cuora come ti immagini la morte che quali sono gli animali più strani o bizzarri mi piace la montagna però mi annoia cosa posso fare vai al mare eh, cioè, io gli risponderò così a certe, certe domande vabbè poi me le vado a cercare io perché mi sono iscritto io a cuora quindi pensate che ho ecco qua Ecco qua, guardate cosa ho raggiunto a cuora Guardate la popolarità che ho. Guardate in meno di un mese: 37.106 views in meno di un mese. Capito? Adesso, per quanti di voi vorranno vedere il mio profilo in cuora e farmi domande, vi potete iscrivere con l'account di Google o di Facebook ecco Vi metto il link. Comunque, basta che mi cerchiate in cuore e mi trovate. E io ho perso, ho perso un, un mese, no, 21 giorni eh, rispondendo a domande. Eh, potendo scegliere in quale posto e in quale epoca vorresti andare qual è la migliore frase di apertura che hai letto in un libro depressione come hai vissuto la tua cosa hai provato cos'è stato per te io per fortuna non mi sono mai depresso e vabbè niente vi volevo dare un assaggio di quello poi addirittura in inglese mi arrivano delle domande mi arrivano delle risposte e... 16 risposte a una domanda che ho fatto in inglese. Due domande alle mie risposte. Un sacco di risposte anche in inglese. Ma eh, visto che molto presto... 16:38 Hello my friend, how are you? Hello from Rome, my uh, Russian Russian friend. Visto che è molto presto, io stavo facendo tecchio fa Casa, logicamente, perché fuori si crepa? Vabbè, che adesso sono già le 16:39, senza orologio. Io mi perdo. E molti di voi eh, non mi seguono a parte il nostro amico, il nostro amico russo. Quindi non so vi parlerò di vari argomenti per, perché volevo fare un live siccome non mi va di editare un video di perderci tempo però succede che quando eh... priviate. Adesso c'è un dialogo in russo che devo tradurre. Ah, New York! Il nostro amico eh, sta a, a New York. Ah, fantastico, beautiful New York. Pensate? Come sono internazionale? Mi seguono da New York? Mi segue un, un russo eh, da New York? E mi scrive cose che io devo tradurre perché, logicamente, bisogna essere educati. E dove sono le persone e non c'è nessuno uh, there is uh, no one uh, uh, uh, there are two people uh, uh, in, uh, in the live now you and another person that i can't identify uh, E niente eh, vi dicevo parleremo un po del più e del meno innanzitutto dopo questa grande premessa quanti di voi mi continueranno a seguire io devo dire che quello che dicono i youtubers professionali cioè innanzitutto innanzitutto eh, seguitemi eh, iscrivetevi al mio canale poi eh, commentate qua sotto che potete commentare la live oppure partecipate nella chat commentate il video quando non sarà più live e e eh, mi raccomando, iscrivetevi, azion eh, iscrivetevi, azionate la campanella, e poi eh, commentate il video per farmi sapere cosa ne pensate e condividetelo affinché anche altri possano eh, commentarlo logicamente. la violenza nel mondo dopo la morte di floyd che mi sembra che è stato il mio ultimo video che ho eh, commentato il mio commento che ho fatto nel mio ultimo video è aumentata molto negli stati uniti e nel resto del mondo causando gravi problemi distruzioni di statue distruzioni di luoghi pubblici e allora molti si sono chiesti se fosse giusto distruggere testimonianze della storia magari di una storia scomoda come per esempio la statua di quel tizio penny lane eh, erano schiavista quelli che una volta venivano chiamati negrieri venditori di schiavi o se sia il caso invece di conservare i resti le vestigia della storia comunque eh, nonostante il rischio della pandemia e del contagio si sono fatti degli assemblamenti per protestare non soltanto nel caso del black Lives Matter eh, che sono usciti a protestare per la morte di floyd che poi ne sono morti molti altri paradossalmente durante le proteste per l'uccisione di un afroamericano ne sono molte morte molte altre di persone e non si protesta anche per loro ma eh, voglio dire eh, gli stati uniti si sono messi male non riconoscono il rischio della pandemia ci hanno questi assemblamenti eh, queste manifestazioni che mettono a rischio a la salute della gente ci hanno una disoccupazione che ormai hanno più di 30 milioni di persone disoccupate oltre i marginali che avevano prima hanno l'immigrazione illegale e hanno un mucchio di cose veramente che stanno messi male. Dove andrà a finire lo Stato nordamericano? Si sfalderà, si sfascerà. Eh, danno per Biden, mi sembra che perché Sanders si è ritirato, danno Biden per vincitore, ma non si sa mai. Forse le cose diventando più aspre, più cattive, danno la, la chance proprio a Trump di vincere di nuovo lui Che questi casini, se non li ha combinati, li ha perlomeno aggravati, vedrà come gli sarà possibile eh, vincere. Perché eh, si proporrà come il fatidico, il fatidico. Eh, sciamano che potrà portare delle soluzioni magiche alla guarire. Gli Stati Uniti di adesso, poi una cosa che volevo dire riguardo il canale di YouTube Radio Radio, che io l'ho detto in cuora, eh, ma volevo fare un video qua su YouTube. Poi sono fatto prendere la mano da cuora, 21 giorni rispondendo domande, per quello che poi ho raggiunto la 37106 visualizzazioni mi raccomando voi che mi seguite in youtube andate a guardare il mio profilo di, di cuora eh? e quello che succede è che già in altri youtube altri youtuber hanno avuto l'ardire la mia eh, interpretazione di chiudersi un canale di oscurarlo momentaneamente per fare del vittimismo per dire mi hanno censurato mi hanno chiuso mi hanno boicottato eh, ciò degli ethers, aiutatemi per favore a riaprire il canale e dopo una settimana si vedeva una volta youtube permetteva di occultare il canale nel 2010 pur rimanendo visibili i video un po come succede oggi giorno al contrario, che tu puoi tenere un video visibile, ma eh, non eh, classificato. Se non lo metti in una lista di riproduzione, il tuo video non appare, non apparirà tra i video del canale. però se lo cercano per tema, per argomento o per nome di usuario, a parte di, di canale appare il video. Quindi non so se voi correggetemi se mi sbaglio ma se c'è l'opzione proprio di occultare il canale temporalmente perché in questo caso allora sarebbe una bufala molti youtubers io credo che abbiano ricorso a questo sotterfugio per dire che gli stanno perseguendo e stanno perseguitando che gli hanno oscurato il canale o, o addirittura lo hanno chiuso nel caso in cui il canale non era così tanto redditizio o per fare ancora più presa sul loro pubblico e io non farò nomi poi delle brevi considerazioni su quanto dice diego fusaro che per carità molte cose interessanti le dice perché io ultimamente gli ultimi quattro mesi ho visto qualche video di diego fusaro non interamente perché a volte durano ore vedo quelli che durano minuti che forse sono la sintesi le cose migliori che ha detto diego fusaro che purtroppo rischia di essere qualunquista ridondeggiante e semplifica al massimo i discorsi e poi usa un gergo troppo tecnico intellettual burocratico eh, molte volte questi intellettuali da scrittorio eh, hanno il difetto eh, di utilizzare meccanicamente meccanicisticamente una gerga tecnica e allora per così dire perde di interesse quello che dicono perché impiegano fanno diventare un ragionamento semplice un ciarpume io credo che la vera saggezza stia nel riuscire a dire cose complesse in modo semplice diego fusaro c'ha l'indubbia qualità di dire cose semplici in una maniera complessa inutilmente complessa Ecco Diego Fusaro, sei bravo, ti stimo, però a volte sembri la zecca garbugli dei promessi sposi. Che se c'è un capitolo che salto nei promessi sposi è proprio quello della zecca garbugli, perché l'unica ragione di essere di quel capitolo è far capire che per vie legali Renzo non sarebbe mai riuscito a arrivare a nulla contro il eh, Rodrigo e l'Illuminato perché erano il potere dominante e colonizzante in Italia, meglio nella penisola italiana perché ancora non c'era lo Stato italiano, nel 1600. Quindi, eh, caro Fusaro, poi ogni tanto mi scordo Renzo, oh, io do, io ribattezzo le persone diego eh, capito lo so che tu sei un saggista e ce lo vuoi far capire a noi comuni mortali diego fusaro però voglio dire impara da come scriveva che era un comilitone tuo anche lui di sinistra non so con quale posizione gabriele garcia Marquez, impara dal linguaggio giornalistico eh, le persone non possono mica lambicarsi il cervello per risolvere una tua equazione sintattica rinaldo pilla bellissimo il richiamo alla zecca garbugli sebbene non conosca fusaro beh diego fusaro guardati qualche video soprattutto quelli che durano 4 o 5 minuti come faccio io perché non ho molto tempo da guardare video poi ultimamente caro rinaldo sono stato su cuora 21 giorni per quello che purtroppo eh, non ho avuto il tempo di fare dei video qua per youtube allora ti lascio di nuovo ti lascio di nuovo qua e eh... Il mio link se vorresti andare a vedere il mio profilo di cuora pensa che ho ricevuto 37.106 visualizzazioni in meno di un mese quindi saranno 20 giorni che sto su, su cuora e io lì. ho detto a qualcuno che ha chiesto in generale mi ha mandato la, la domanda anche a me che ne pensavo di diego fusaro se era un farsante o no per me non è un farsante è un intellettuale un saggista certo io non concordo con la sua ideologia politica caro rinaldo però quando ascolto qualcosa di buono lo prendo in considerazione calcola che non sono neanche della mia stessa ideologia politica eh, come si chiama eh, eh, il fatto quotidiano il fatto quotidiano di chi è che eh, vabbè me sono scordato eh, seguivo questo è un lapsus freudiano in diretta eh, santoro e, e l'altro eh... santoro vediamo un po qua travaglio travaglio e santoro seguivo poi mi sono reso conto che come al solito marco travaglio è stato manara manara 65 a ah, manara 65 eh, ha visto che ti ho reso eh, amministratore non so che cosa eh, io vorrei lavorare eh, Ora, io vorrei lavorare manara 65 e tutti quanti gli altri a questo progetto siccome io ho molti eh, followers e molte visualizzazioni ma non ultimamente non ho tempo di fare video non so come si faccia e lo io ciò Hello, e l'omai the free vietnam free and. how are you siccome io non ho ultimamente l'ultimo video l'ho fatto 20 giorni fa poi prima l'avevo fatto 20 giorni fa ogni 20 giorni faccio un video allora io ho pensato a collaborare mi hanno detto che si può collaborare se io promuovo amministratore del canale a molti di voi quindi eh, voi potreste caricare video nel mio canale video fatti da voi in questo modo voi avreste visualizzazioni ed iscritti e li avrei anch'io allora quanti di voi vorranno caricare video nel mio canale semplicemente facendosi nominare amministratori naturalmente con meno privilegi dei miei perché eh, non potrete cancellare il canale non potrete cancellare i commenti potrete invece per esempio amministrare la chat come fa adesso manara 65 quanti di voi saranno interessati e, e, e ditelo alle persone che conoscete Yes, my Vietnamite friend, it was very interesting to talk to you for me too. Thank you very much. Allora, poi oggi è giovedì. Quanti di voi saranno interessati? Bene, allora io lo nomino e poi non so come si faccia, devo vedere bene perché mi sembra che già nominandoti amministratore della chat poi io cercherò di metterti devo vedere come intanto però potrete anche partecipare a un mio canale del brand quindi iscrivetevi in questo altro canale che è mio eh, eh, devo fare un casino per trovarlo vediamo che oh, oh, scegliere ah. vediamo se appare ecco c'è una radio che ho capito questo è il canale intanto guardate Vediamo un po' perché qua mi si blocca, mi si impiccia. Vediamo che non ho perso la live, qua non vedo più niente. Ecco qua c'è in... È lento ma a scrivere. Qua c'è in social blade. Ora devo andare che io lavoro in una televisione privata sarda ah, mi raccomando eh, quando poi eh, in quella televisione sarda manara 65 fa conoscere il mio canale santen chan sarebbe molto bello veramente eh, se tu potessi farmi conoscere qua non so se bloccato Continua a trasmettere, ma il tempo. Il tempo si è bloccato. Non so, mi eh, si è bloccato. Mi si è bloccato tutto comunque manara se puoi eh, farmi pubblicità nella nella televisione mannaggia, mannaccia qua mi è saltato tutto il, il Browns, vediamo un po devo chiudere finestre ecco sì la chat va a scatti perché mi s'era bloccato mi s'era bloccato il browser e vediamo un po ecco qua ciò e niente e, ecco ecco questo è il mio canale secondario che gli ho cambiato nome e Adesso si chiama radio san marino perché ci voglio conservare eh, ecco qua si può anche collaborare con questo canale che ho messo secondario però vorrei che voi collaboraste con il mio canale principale mi si era bloccato il brown swear è eh, un casino bestiale e purtroppo vabbè eh, eh, e aperte però ecco mi piacerebbe eh, adesso di no mi piacerebbe caro amico manara 65 se tu potessi eh, a ah, sto aspetti andare in onda di registrare la trasmissione, ah tu quindi lavori da casa, eh, ti filmi eh, doppiando, eh, doppiando, doppiando, doppiando e non doppando I giocatori di calcio si, si doppano non, non si eh, doppiano. La connessione è instabile. Attendi mentre tentiamo di ristabilirla, si è ristabilita ogni tanto mi dice che la connessione è inestabile attendi mentre tentiamo di ristabilirla ma chi lo sa che tentano di fare cose da pazzi comunque ecco il mio secondo canale è san marino radio podcast nel quale io tentavo di salvare i miei brani di eh speaker solamente che siccome che c'è poche visualizzazioni questo canale infatti nelle informazioni voi vedrete che c'è 1277 visazioni io cercherò cercherò di collaborare con voi nel mio canale principale Sant'en chan però, non so come fare. Devo vedere in impostazioni, e manara 65 a te già. Ti nomino collaboratore, e sappi. Quindi, che se tu fai video, potrai fare video. Eh, semplicemente, allora, eh, sul pro di tuo manara, la connessione è instabile. Non riesco ad andare sul profilo tuo manara però ci andrò quando quando sceglierò quando vediamo se da qua mi muovi metti nascondi segnala no ma io voglio andare sul profilo di manara manara 65 vediamo un po che succede se io duplico questa finestra un casino bestiale allegria. Allora, poi diciamo che volevo parlare di... De... Nara, e allora mi iscrivo Manara. Mi iscrivo al tuo canale. Iscriviti anche te, che in questo modo ti posso nominare. Bel video, bel canale! Che hai bei video. Dopo più là li vedo, bel gatto. Caro Manara, mi sono iscritto al tuo canale. Vedo che fai dei bei video. E, e mi raccomando, avviso ai moderatori ed a tutti fatto un video di 21 minuti e 39 secondi il 3 settimane fa mi metterò a vedere i tuoi video e informazioni vediamo informazioni ai 1500 iscritti 163.415 eh, visualizzazioni che no, non è poco eh, ma aspetta il tuo canale è del del 13 novembre 2006. Ah beh. Hai 788 video. Ne hai tantichi. Hai molti iscritti. Beh, vedrai che io io ti posso dare più popolarità ancora. Religiosa. la connessione lenta ogni tanto della repressione contro Falun Gong, ossia questo è Zuan Falun, i buddisti tibetani, gli Uyguru che sono i cinesi musulmani di etnia cinese e allora volevo parlare di tutti questi altri temi per di voi vorranno caricare i miei il loro video nel mio canale? quanti di voi vorranno caricare il loro video nel mio canale lo commentino sotto questo video che io li faccio o amministratori o non so che cosa di questo stesso canale o di un canale però il link, perché io ho molte visualizzazioni e molti iscritti e poi eh, mi raccomando eh, proponetemi dei temi sotto questo video commentate perché altrimenti io continuo a leggere a me piace leggere lo guardate da voi dietro anche i, mo, i, mo, I mobiletti, questi mobili hanno anche degli sportelli sotto pieni di libri. Quindi, eh, siccome eh, ultimamente eh, stando così, io mi impongo, mi continuo a imporre la quarantena, eh, non mi incentiva a fare altro che leggere e fare attività fisica. Faccio tai Chi chuan Fa allora eh, faccio meno video. Capito? Eh, li faccio a intervalli di 15-20 giorni, non li faccio più a intervalli. A volte a volte di, di meno. Non so. L'ultima volta che ho fatto un video quando è stato. Penso 20 giorni fa. Penso, ma ma quindi eh, proponetevi, proponetevi eh, dei temi. E io senza dubbio farò qualcosa comunque dicevo che fusaro sembra una zecca garbugli perché rende le frasi troppo complicate troppo eh, lambicanti eh, quando potrebbe esprimere dei concetti in maniera semplice forse lui lo fa per affascinare incantare le persone o forse perché è una deformazione professionale certo lui parla bene non dico che parli male perché molti hanno detto lei parli in italiano lui parla in italiano ma invece di mettere una sfilza di, di, di sostantivi senza aggettivi o di aggettivi senza sostantivi che va dispiegando anche il senso di ogni parola che dice perché non tutti possiamo essere consapevoli del significato delle varie associazioni che ha. Ho oh, ricevuto, oh, ecco, mi fa piacere. Da Bismilla, che è una persona che mi segue, non so da che paese e eh se sì, ma mi dice che mi ringrazia molto perché io gli ho detto grazie del tuo commento e, e, prenditi cura di te stesso eh, dal coronavirus e lui mi ha ringraziato due volte al mio video libri quarantena e tanta disinformazione sul web ultimi aggiornamenti che vi do il link ecco qua io a volte non so se voi mi poteri possiate sentire ultimamente libri quarantena e tanta disinformazione sul web ultimi aggiornamenti di mercoledì 20 maggio capito allora guardiamo video del mio canale e vedremo vedrete vedrete vi dirò che allora eh, video precaricati cioè eh, fatti in premier l'ultimo l'ho fatto il 22 maggio pensate un po' voi 22 maggio invece di live Parte questa, l'ultima è stata il 4 giugno, la penultima il 28 maggio, quindi vado un po' scarsino come video, perché di solito io facevo anche due o tre video alla settimana, però ho visto che in questo modo ci avevo poche visualizzazioni. Devo lasciare il tempo alla gente di guardare i miei video. Poi, se faccio video di 40 minuti due o tre volte la settimana, non hanno tempo neanche di vederli per intero. Invece, adesso, con questo video, 40 minuti probabilmente eh, ci metterò una settimana prima di farne un altro come minimo spero di non arrivare 20 giorni ma se voi non mi incentivate guardando e commentando i miei video e poi un'altra cosa che io vi chiedo sempre forse non ci fate caso perché lo chiedo a fine video mi raccomando se non usciranno dei miei video adesso voi che siete in due ad ascoltarmi e poi tutti quanti gli altri che, che seguiranno mi raccomando di guardare tutti i miei vecchi video iniziando dai primi che ho fatto molti con degli begli effetti speciali adesso andarli a cercare per mettere il link qua eh, non mi va ma ho fatto dei dei video con degli effetti speciali impressionanti nel 2013 nel 2014 2015 giù di lì allora mi raccomando se volete vedere dei video con degli effetti speciali impressionanti andate a vedere i video da me fatti dal 2013 al 2015 come minimo e troverete moltissimi video interessanti magari il formato la risoluzione non saranno dei migliori ma sono stati dei video sperimentali che mi hanno aiutato poi a trovare ispirazione e ne ho fatti molti altri eh, video che hanno una migliore risoluzione di questa webcamera siccome non ho altro da aggiungere a quanto detto e siccome già mi sono stancato magari ho molte cose da dire ma non voglio anche stancare anche voi allora che faccio a questo punto eh, guardate eh, 17:16 16 eh, devo staccare poi voglio andare a fare tai chi chuan fa Mi sono vestito ho interrotto la pratica per fare il video dopo ho mangiato Beh, vabbè che ho mangiato presto però voglio interrompere questo video perché avrei dei argomenti ma mi, mi devo prendere guardate qua devo scrivere di più ho tanti quaderni devo scrivere in una settimana trovare dei temi di cui parlare altrimenti parlo a zonzo come uno e qui mi fermo allora dopo quando potrò verso sera verso notte metterò in alto video consigliati no che appare un ritaglio e poi anche le anteprime mi raccomando guardatevi i video che vi consiglio di guardare guardate quanti più video possibile miei commentateli dategli like iscrivetevi al canale azionate la campanella e condividete i, i miei video affinché anche altri possano commentarli. poi mi manca un bicchiere d'acqua che mi strozzo mi raccomando se vi piace qualche video mio condividetelo e commentatelo così io magari continuerò a parlare di quell'argomento perché io parlo di tantissime cose volevo fare ieri e l'altro ieri un video gaming soltanto che non riesco a filmare lo schermo del computer adesso vi lascio e grazie di avermi seguito ciao